Francesca mi scrive, uai Robin, ma come fai a capire se un contenuto online è veramente autorevole e credibile? Numero 1. la prima cosa che faccio è di guardare se c'è una data chiara C'è una data oppure questa è nascosta così che questo articolo non si sa quando è stato fatto e quindi dura in eterno per tutta la vita Bene, 1. Numero 2 c'è un nome e cognome di un autore preciso di questo articolo? Bene perché se non c'è già siamo messi parecchio male Quindi autore, nome e cognome Numero 3, ci sta un bio, un piccolo profilo, una spiegazione di chi è quest'autore, di che cosa fa Numero 4, e in questo profilo e spiegazioni ci sono credenziali che ci lasciano pensare che questa persona sia un esperto, uno specialista, una persona estremamente competente sull'argomento di cui abbiamo letto oppure questo è uno che fa content marketing che scrive di qualsiasi cosa gli chiedono blogger on demand numero 5 dentro questo articolo ci sono dei link quando ci sono dei termini poco chiari dei concetti complicati, difficili o di settore numero 6 i link che ci sono all'interno di questo articolo vanno soltanto ad altri articoli all'interno dello stesso sito o vanno per lo più a siti esterni numero 7 il contenuto è una serie di elucubrazioni fatte dall'autore o è un'analisi dettagliata supportata da riferimenti, link, citazioni di qualcosa che altre persone hanno analizzato e studiato numero 8 è possibile contattare l'autore, fornirgli un commento, un feedback, un suggerimento, una critica? Tutti questi elementi insieme mi aiutano a valutare quanto un articolo è credibile, autorevole e a distinguere le cose che valgono da quelle che sono assoluta fuffa. Sì.